Non è stato facile arrivare fino in fondo a te, attraversando cose che non voglio più ripetere. Sono fata ma vento essere strega, per non sentirmi piccola di nuovo preda. Ho scelto di salvarti lasciandoti andare a costo di perderti, di sanguinare. Can't Non puoi chiedermi di andare via, sarebbe vivere a metà Non puoi chiedermi di cambiare, perché io sono isola Lasciami stare dentro a questo sale, che poi se guardi bene è come il mare Non c'è limite da superare, né strade da seguire gli ordini, occhi addosso proiettili, rispettando tutti i sogni, combattendo Sono isola, non importa chi viene o chi va, sono isola, resto fedele solo alla mia realtà.